E interviene la consigliera Iorio per l'illustrazione della mozione. Prego consigliera, per cinque minuti ne ha facoltà. Allora, grazie Presidente, grazie consiglieri. Sì, eh, abbiamo, portiamo in aula questo atto perché il tema delle affrancazioni è un tema che ha eh, coinvolto la Commissione urbanistica eh, sin dal primo momento come sapete questo è un tema che comincia diciamo, che ci arriva diciamo, da prima della nostra amministrazione con due delibere del commissario Tronca e che sulle quali ci sono state anche due, due delibere della nostra giunta di fatto quello che abbiamo potuto osservare in commissione è che si tratta di un procedimento molto complesso e eh, per tale motivo nella eh, delibera di giunta di agosto era stata fatta una previsione di 180 giorni per riuscire a eh, lavorare le istanze presentate dai cittadini. Ricordo per chi non lo sapesse che con affrancazione intendiamo l'affrancazione dal vincolo del prezzo massimo di, ces eh, di cessione, per cui chi volesse eh, vendere il proprio appartamento comprato nell'ambito dell'edilizia sociale dei so piani di zona, deve eh, affrancarsi da questo vincolo qualora trascorsi cinque anni volesse venderlo di fatto a libero mercato. Eh, sin dal primo momento in Commissione ci siamo resi conto che eh, C'erano notevoli criticità proprio nell eh, di questo, cioè nello svolgimento di questo procedimento amministrativo e abbiamo lavorato proprio per renderlo più snello e soprattutto più trasparente. Alcune eh, richieste della Commissione sono state eh, poi eh, attuate dagli uffici, pertanto sulla pagina del Comune di Roma dedicata proprio al tema delle affrancazioni ci, ci sono delle tabelle in cui ciascuna persona, può ritrovare la propria istanza e riconoscerla in base al numero di protocollo e seguire quindi l'iter lo svolgimento che sta seguendo appunto la pratica nonostante ciò però è altresì da evidenziare che ancora oggi sussistono delle criticità e che quindi rispetto al numero ingente di istanze presentate dai cittadini oltre le 2000 2000 istanze fino ad oggi gli uffici sono riusciti a eh, portarli a compimento eh, poco più di 20. Eh, quindi siamo su numeri ancora molto molto bassi e eh, ancora eh, c'è eh, da lavorare per, eh, sotto vari aspetti per rendere il tutto, come dicevo prima, più snello e più veloce. Eh, gli uffici hanno altresì evidenziato alla commissione eh, tutti la necessità di dover incrementare tra l'altro le risorse a disposizione per effettuare queste ehm, per lavorare queste pratiche eh, pratiche che vedono anche il coinvolgimento di eh, dei dipendenti di risorse per roma che affiancano i dipendenti dell'amministrazione capitolina nello svolgimento eh, di questo di questo lavoro eh, per noi l'obiettivo è un obiettivo prioritario, tant'è vero che è stato inserito anche eh, in fase di bilancio all'interno del DUP come obiettivo strategico del Dipartimento di eh, Urbanistica e eh, tra l'altro eh, abbiamo anche uno stanziamento al bilancio cospicuo relativo alle affrancazioni che è di circa 15 euro. Eh, milioni di euro per cui è prioritario con questo atto eh, voglio rimarcare che eh, diciamo è un lavoro che tutta la commissione urbanistica di, eh, con i consiglieri di maggioranza e di opposizione sta portando avanti eh, per cui per noi è prioritario riuscire a eh, aumentare il numero delle istanze lavorate e concluse attraverso la convenzione integrativa dagli uffici anche per dare una risposta concreta ai tanti cittadini che vivono questo ehm, questo come un grosso problema perché chi non si affranca non può di fatto vendere la propria abitazione e abbiamo molte persone in, diciamo, interessate da tutto ciò e che non possono quindi rogitare e vendere i propri appartamenti fino a che non si siano affrancati dal prezzo massimo pertanto in sintesi con questa, con questa mozione noi chiediamo appunto di intervenire proprio per tutelare la cittadinanza coinvolta in questo ehm, problema de, che riguarda appunto tutti i piani di zona e eh, rendere trasparente eh, ancora di più il procedimento amministrativo integrando il report come dicevo prima già pubblicato sulla pagina del sito del comune eh, di Roma eh, evidenziando se ehm, il corrispettivo da pagare per ciascun piano di zona, elemento questo che ancora è mancante. E eh, in, come dicevo prima anche implementare soprattutto le risorse, l'organico eh, in capo all'ufficio che è quello dell'edilizia sociale, che ad oggi conta un totale di 36 persone, di cui credo 6 in part-time, e che svolge oltre alla francazione anche tutta un'altra serie di, ehm, di eh, procedimenti e di incombenze e eh, in ultimo di prevedere anche all'interno del PEG un obiettivo di performance da assegnare ai dirigenti coinvolti eh, appunto eh, nel, ehm, nella lavorazione di questo, eh, delle affrancazioni. Concludo questo intervento ringraziando appunto tutti i membri della commissione come dicevo prima sia di maggioranza che delle opposizioni che sin dal primo momento si sono impegnati a trovare una soluzione. Mi auguro quindi che eh, questa mozione trovi eh, la, il sostegno e l'appoggio anche dai membri delle opposizioni. Grazie.